Ciao ragazzi di nuovo insieme, come va? Allora, oggi voglio cercare di, di rispondere ad alcune domande che mi vengono fatte molto spesso e allo stesso tempo cercare nel mio piccolissimo... Di sfatare qualche, qualche mito, dai, diciamo così. Allora, questo è un basso che eh, ho diciamo, eh, in questi giorni per, per, di un mio allievo. Eh, è stata un'occasione, secondo me, clamorosa perché sono bassi della Echo. Ve lo faccio vedere da vicino. Era praticamente nuovo, nuovo, veramente nuovo. C'è cioè, ancora le pellicole. De copri pick up insomma, eh, modello diciamo stile preciso. Però con, con manico un po' più alla a, diciamo misura fender jazz. Insomma, allora eh, vado a rispondere innanzitutto a, a alcune domande come la mamma di una ragazza, poi vi mando il link del video che mi ha chiesto qual è come altre persone, un basso. Eh, adatto a chi, a chi inizia e a chi non sa se poi continuerà ecco, questo tipo di basso qui ad esempio è un bus che si trova nuovo intorno alle 220 euro se non sbaglio, questo modello qui quindi colore sun eh, modello preciso gli altri non lo so sinceramente, comunque siamo su quella fascia di prezzo usato ovviamente si trova Diciamo intorno alle 150-160 euro. Cosa succede? Che se eh, un bambino, un ragazzo, un adulto eh, è tentato con lo studio de de del basso, iniziare a studiare il basso, ma dopo un mese, due settimane, tre mesi, li passa la voglia, sono bassi che comunque si rivendono molto bene, molto facilmente. Eh, al limite si perdono que quelle 10-20 euro... Mh, che non cambiano insomma la vita a nessuno. Eh, ve lo faccio sentire, questo praticamente l'unica cosa che ha, eh, da quanto mi è stato detto da, da ragazzo che me eh, da cui l'ho preso, che è stato regalato al suo fratello, poi non è mai stato nemmeno toccato, l'unica cosa è stato qualche anno nella sua custodia, fermo e mobile, le corde sono, hanno perso un po' di infatti si vedono, sono, hanno preso, diciamo, la, la, la ruggine, insomma, non so se è stato all'umido o okay. che. Per, per tutto il resto è veramente nuovo, cioè funziona tutto, eh, è già settato molto bene, ho dovuto solo abbassare leggermente le corde, ma per un, per un discorso, de, per un piacere del mio allievo, se no era già perfetto così. Eh, cosa cambia rispetto a un fender qui volevo arrivare invece al punto dei, dei miti, no? quando si dice il suono lo fa alle mani allora, diciamo che non è del tutto vero, che non è del tutto esatto il suono in parte lo fa le nostre mani poi è vero che da qui a qui se ci sono mille o duemila euro di differenza qualcosa c'è, nel senso che i materiali sono diversi eh, questi bassi qui che io difendo perché eh, vengono dati a un prezzo veramente accessibile, eh, diciamo quasi a tutti, è logico che vanno a risparmiare su eh, determinati elementi, come ad esempio eh, le corde. Queste corde qui io non ho idea di che marca siano, ma probabilmente se ci metto due pezzi di, <ride> che ne so, di, di, di, di acciaio... Che ho così li a misura suona meglio ma con tutto rispetto per, per questa marca e altre marche che hanno bassi economici eh, oppure il, il materiale il legno proprio questo io non lo so che legno sia eh, dal colore sembrerebbe eh, no palissandro non è non lo so insomma andrebbe letto un po nelle caratteristiche come il manico quindi il legno proprio de, del manico le chiavette fanno il suo, io l'ho provato un po' l'accordatura regge, così come il ponte facilmente regolabile, basta la sua brugolina, i pick up anche questi saranno molto economici però ora vi faccio sentire il, il, il suono, è un basso che eh, ha un peso veramente equilibrato diciamo, eh, niente più niente meno di un forse qualcosa meno rispetto a un Fender originale, eh. questo è quanto. Eh, che dire, anche il colore secondo me è verniciato molto bene, molto bene, perché io non sono veramente un, uno che sta attento al dettaglio, però ecco, se non vedessi il manico e il resto, io scamberei tranquillamente per un, per un precision, per un Fender originale. Poi ditemi voi, eh, anche da vicino, ora veramente... Mh, anche visto proprio da vicino, eh, è una pendiciatura fatta veramente bene. Eh, L'elettronica silenziosissima, quindi è un basso già pronto anche per eventuali live. Ora suonerò qualcosa con questo e, qual e la stessa cosa più o meno con questo e andiamo a sentire insieme quali sono. Ovviamente con gli stessi. senza amplificatore, diretto nella mia scheda audio da 20 euro che qui sotto, buona buona e niente, basta, fine <coughs> non uso effetti, non uso niente, quindi sono suono suo eh, dritto pulito vado a fare qualche riff poi lo faccio con lui, sentite voi la differenza e giudicate voi, la mia non è una critica ci mancherebbe alla Fender o a Marche in particolare è solo un consiglio che do a chi mi chiede appunto eh, dei, dei suggerimenti sui su bassi per chi inizia vado suono qualcosa senza basi senza nulla perché al volo voglio che sentite il suono del basso e poi ci vediamo al prossimo video Thank <laughs> you. Thank you.